Salve a tutti benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium, oggi vi presento uh, un mio progetto che mi ha dato molto soddisfazione, è un alimentatore stabilizzato, ho seguito i consigli di un utente su internet, AtiLab, che mi ha presentato questo prodotto, è un variatore di uh, tensione con display. Questo ha la possibilità di variare la tensione fino a 40 volts 5A. In descrizione vi metterò il nome. Del prodotto, così lo potete comprare. L'ho preso su, uh, su Ali e io non ho fatto altro che realizzare un speciale ponte raddrizzatore. Ho utilizzato una compagnia cinese che gli ho passato lo schema e mi ha realizzato uh, questo circuito stampato per pochi euro. Qual è la caratteristica di questo ponte raddrizzatore? Come vedete dal progetto, dal disegno, io ho diviso il ponte raddrizzatore in sezioni separate e ho aggiunto su ogni diodo un condensatore questo condensatore a 10.000 picofarad non fa altro che eliminare quelle che potrebbero essere delle frequenze fastidiose sulla rete nonostante che abbia messo anche il condensatore di eh, livellamento ho preferito anche utilizzare questo sistema per eh, pulire ulteriormente la tensione in questo modo da eliminare completamente quelle che sono residui dell'onda sinusitale allora come ho detto prima, il mio trasformatore a eroga uh, 7A circa, però non li vedrò di fatto perché questo tipo di variatore ha un'uscita massima di 5 A, però sono sufficienti. Un'altra caratteristica di questo alimentatore è il fatto che, come ho fatto come in altri progetti, ho aggiunto una letta, uh, una, una ventola con un sensore Nt, uh, NTC, in questo modo la sua velocità varia in base alla temperatura quindi eh, non avrò un fastidioso ronzio eh, inutile ma solo quando è necessario raffreddare tutto ovviamente realizzato su questa basetta questi quattro sono i diodi eh, questo qui è il 7812 e questo qui è il transistor che pilota eh, la ventola all'uscita ovviamente di questo circuito la tensione va nel, nel variato di tensione con display adesso lo chiudo vi faccio vedere come funziona chiuso cominciamo di nuovo da dietro qui ho aggiunto un portafusibile da 3A, 3 ampere 3,16 circa questa è la, il radiatore per dissipare la temperatura e questa qui la ventola controllata dal sensore ntc il lato frontale è questo qui aspettate qui devo trovare un punto più comodo aspetta un po' giù ancora sotto ok accensione come vedete si sta accendendo no. si vede okay. ok acceso allora come vedete non è molto complesso da quello che ho capito io si usa arduino basta cliccare su V e io con il potenziometro posso ruotare il set che ho impostato la tensione che mi serve attacco si stacca alla stessa cosa per gli amperaggi posso limitare la corrente massima d'uscita in questo modo da evitare di rovinare eventuali circuiti e quando è pronto basta che clicco qui e parte sulla tensione che ho preimpostato quindi adesso facciamo una prova vediamo qua ho preparato Ok. Uh, ok. Accendo spingo questa luce, ecco qui set come vedete abbassando Funziona perfettamente questo qui. Ha anche la possibilità di misurare l'amperaggio quindi il consumo. Come vedete, man mano che salgo, ecco, supera eh, la soglia di 8,5 e già comincia a misurare il consumo. Fa anche il calcolo in vantaggio. E posto Fido questo, clic, finito. Quindi, che dirvi? a voi vi lascio una buona giornata spero che questo progetto possa essere utile anche a voi mi dispiace solo che purtroppo nel uh, lavorarlo ho rovinato un po magari con dello smalto aggiusto il tutto vabbè vi, vi chiedo di lasciare un like a fine giornata a fine video o a fine video e di iscrivervi al canale